Quando inizia la preistoria, avete solo 3 secondi di tempo per dare la risposta. La preistoria inizia con la comparsa dei primi ominidi, compreso dalla comparsa dei primi ominidi fino all'invenzione della scrittura, che segna l'inizio della storia.